Tu hai scelto lei? Assolutamente sì, non c'è nient'altro. Appena ho trovato l'opportunità l'ho fatto... fatto subito. La realizzazione di un sogno, ragazzi, anche persone comuni come noi eh, che, diciamo, non navigano nell'oro, ecco, diciamo questo, eh, però possiamo realizzare i nostri sogni. Andrea è esattamente l'esempio di quello che ho appena detto: ovvero, nasce una, una passione, ti innamori di una macchina follemente e decidi di comprarla e trasformarla. Questo è un po' quello che tu hai fatto, quindi la... ci hai creduto è stato.. Sì, la cosa completato. principale è farlo anche con i tuoi tempi giusti, perché poi la vita ovviamente più andiamo avanti e più è difficile magari che una famiglia, i figli. Quindi il fatto è che appena ho trovato l'opportunità l'ho fatto, fatto. subito. Certo. Io non pensavo di farla prima dei 30 anni, di averla, mm. di comprarla, però mi sono da 23 anni. Anche poi in occasione, perché poi la, sua, la storia l'abbiamo raccontata, è stato anche casuale il fatto che, che stesse poi accanto a casa mia Rick 7 che io cercavo in Giappone. Infatti se sì. non l'avete ancora visto ragazzi, qui in alto a destra vi lascio un link del nostro primo dì, dì. episodio, abbiamo fatti tre, questo è il terzo. Dove Andrea racconta proprio sta cosa, cioè la macchina giapponese per eccellenza dei suoi sogni che, guarda caso, la trovi dietro casa sì. È assurdo, assurdo, guida a sinistra, cioè era tutto sì, il destino Perfetto, il destino, hai detto bene Potevano starci quante auto ci cioè, eh. stanno nel mondo pieno, no? A me e a Luca infatti ci ha proprio convinto la tua storia per questo. Infatti dai, ti lascio nelle mani del buon Spadano che ti fa qualche domanda e io nel frattempo mi vado a fare un caffè. Che ne dici? Eh. <ride> Due. <ride> che okay. puntualità ragazzi ecco il caffettuccio arriva Spadazzi arriva il caffè. che, servizio. che no, servizio allora raccontaci tutto anzi raccontateci tutto io vado dietro la camera eh. ok Vabbè. ok l'hai sognata l'hai guardata milioni di volte su youtube ma non ne avevi mai vista una non, e tantomeno non ne avevi mai guidata una adesso che ce l'hai rispecchia quello che credevi o magari cioè può succedere anche che qualcuno rimanga deluso perché magari l'hai talmente iconizzata nella tua testa che dici che stava f 40 e invece poi... Guarda, non, non credo che scenderei mai se potessi. Diciamo che ti soddisfa anche il lato, diciamo, del tuo ecocentrismo perché siamo stati insieme a più di un raduno. Io l'ultimo raduno sono venuto con un'epoca da 450 cavalli, <ride> non se l'è cagata nessuno. Tutti quanti ci ci sei pure diventato un po' famoso su Instagram, eh? Sì, questa cosa non la faccio pesare neanche a chi mi scrive, nel senso io non sono un tipo no. che alla fine si la tira, ho un RX-7, ma non valgo né più né meno di nessuno, quindi eh rispondo certo. a tutti, eh, mi chiedono spiegazioni, mi chiedono magari delle curiosità, ma a tempo, cioè, a tempo perso rispondo a tutti perché comunque mi, mi rivedo in loro, nel senso anch'io sono stato un sognatore, ecco, che la voleva, che... Tra mi mille ripetono. sognatori poi ci stanno quei dieci che ce la fanno. la chiave con il rotore la chiave con <ride> uno per sta... sì. <ride> in una piccola parentesi pure ecco abbiamo, detto, abbiamo fatto la battuta perché si sa che insomma i rotori e i motori rotativi in generale sono un po' particolari, come te la capi tu con il mantenimento di allora, questa x allora... in Italia è già difficile da mantenere a prescindere certo. Certo. per i costi di gestione la no? manutenzione ovviamente io la utilizzo come auto della domenica come l'auto dell'uscita serale e... e non è una manutenzione poi così folle è vero, consuma. Se corro fa 3 al litro, non c'è niente da fare. Cioè, <ride> 3 al litro. litro se corro, sì, se corro è follia pura, vedi proprio. Aggiunzi, il contagio di sale e quello della benzina okay. scende insieme. Io esco quando vado a mettere benzina, <ride> vedo, così <ride> <una> bella festa. <ride> Però vabbè, non sono auto e la paura, usiamo tutti no, i giorni. No, non quindi... ha senso uno perché no, le strade non lo permettono, perché veramente. Eh, poi a Roma è dura, è dura perché rischi veramente di, di toccare ovunque, di prendere buche. Quindi. Eh meno lo utilizzi meglio è purtroppo però questo ti permette anche di, di stare abbastanza tranquillo con le, con le spese Beh, perché a parte la benzina ok eh, ma anche le 7 ovviamente si mangia l'olio ma okay. deve essere così è così, lo consuma proprio, brucia proprio esatto esatto e quello però cioè, si, si consiglia di, di cambiare magari di fare un cambio dell'olio ogni 5.000-6.000 km ok io ne faccio 2.000-3.000 l'anno. All all'anno cambia l'olio, l'olio volta no? all'anno sì, e via è, certo. un, è una spesa sì ma non è folle parliamo di 80 euro, 100 esatto euro. poi il rabocco che si fa ogni tanto perché consumandolo completamente cioè nel senso io che... ho avuto una RX7 per un po' mettevo anche 200 grammi di olio due tempi nel, quando facevo il pieno quindi direttamente nel serbatoio 200 grammi di olio due tempi, ce sì, lo fai? sì ce l'ho messo prima, ce mi sì, per forza. <ride> non usandola tutti i giorni esatto. anche se quel sabato domenica spendi 100 euro Esatto. esatto. sono 400 euro al mese d'altronde c'è una rx e non c'è una panda poi cioè. è anche un discorso anche, ehm, di quello che poi una persona vuole, nel senso a me fa più felice stare in giro con la rixette che andare a fare una cena è molto soggettivo è... E quindi, se uno vuole un'auto del genere, eh, deve sapere che o sei fortunato, che hai dei soldi, o comunque ogni tanto ti limiti. Esatto, nelle altre cose. E ce la fai, ce la fai, non è impossibile. Attualmente il costo è solo il grande problema. E trovarla, perché sono sparito: il costo di acquisto, il sì. prezzo di acquisto è il più grande problema. Il mantenimento: almeno 10.000 almeno 10 euro ha preso quando l'ho presa io. Sono sì. passati 5 anni. Sì. A me piaceva tanto l'NSX, anche. Eh. Ma quella forse è stata la prima che è, che è volata sì. beh è sempre costata più di 50.000 euro è un altro, è range, è un altro range rispetto alle altre certo. però adesso che stiamo parlando di prezzi vorrei rispondere al titolo del secondo episodio che molti di voi che ci seguono sicuramente avranno visto che era l'episodio in cui partivano tutte quante le modifiche e avevamo intitolato con Matteo questo episodio eh, ce la faremo con 10.000 euro? Perché mi ha chiamato? Cioè... Perché? Perché questa è originale. Eh? Esteticamente perfetta, ma è originale. Quindi, quindi? quindi la dobbiamo trasformare. Ci ha messo un limite. 10.000 euro. Ma che ci facciamo? 10.000 euro? Ma se sì, la fai? A comprare pezzi. Pezzi e restauro. Ce l'abbiamo fatta? No. <ride> no, io no me... ragazzi, è impossibile. No. Siamo stati più vicino. 10.000. Ma è impossibile fare quello che abbiamo fatto sulla RX 7 di Cicciarito con 10.000 euro? È impensabile, no? E ehm, non siamo andati troppo lontano. Eh? No, no, io ho smesso di tener conto perché sennò, ma è meglio che non lo fai sì, no. No, no. a una certa Ho smesso, però non, non credo che poi siamo andati troppo lontano. Che, 10 cosa, 10 a, no. che cosa abbiamo quindi comprato per questa RX 7? Vogliamo dirlo allora dunque. Siamo partiti da un'idea iniziale, ovviamente come faccio spesso con i miei clienti la miglior cosa è andare su Instagram, cercare per hashtag e cercare di capire qual è lo stile che vuole dare alla vettura. Ovviamente il nostro caro Cicerito che già questa cosa la faceva da anni perché seguiva tutti i proprietari di Rixet del globo, si era già disegnato nella sua testa come vuole la macchina quindi con lui non è stato poi così difficile a parte qualche piccolo particolare che ci ha fatto un po' tribolare però, pomeriggio, la scelta è, è filato tutto abbiamo preso come riferimento una RX7 americana famosissima di Bischi ma ci teniamo a dire che comunque l'abbiamo appunto presa come riferimento poi l'abbiamo fatta leggermente diversa è ovvio che i body kit per le rx alla fine sono quelli eh, a meno che non, fa non facciamo qualcosa di completamente custom col rischio poi anche di non essere rivendibile eh, diventa difficile trovare comunque il modo di fare un rx del tutto unica quindi anche per un occhio di rivendibilità che io tendo sempre a consigliare anche questo perché per me sono tutti quanti degli investimenti eh, abbiamo mixato diciamo due o più body kit abbiamo preso spunto da eh, Reame mia, che insomma produce due o tre body kit con gli allargamenti abbiamo preso sparaurti anteriore della FID il cofano con le prese d'aria eh, in carbonio che poi abbiamo riverniciato quindi sì. lì, eh, in carbonio si vedono soltanto gli sfogli perché abbiamo avuto anche lì dei dubbi se lasciarlo in carbonio oppure no però era davvero pesante il cofano nero era molto anni sì, 2000 io ho preferito, ma per gusto mio personale fare una cosa mh. un po' più clean esatto. mm, ho avuto tanto il dubbio dello spoiler però uno spoiler un po' stampella sarebbe stato abbiamo preso il mazda speed Troppo, sì. il che è quello originale della mazda però per dare maggiore cattiveria visto che abbiamo cambiato il paraurti anteriore abbiamo messo le minigonne con le lame e sì. abbiamo allargato dietro il paraurti posteriore era però quello vuoto. originale era vuoto quindi abbiamo messo un diffusore posteriore che con lo scarico e con questo diffusore ha un po ha riempito la, la, vis la visuale posteriore dell'auto anche se non è pesante, anzi, no, è abbastanza no, no, snella. No, no, ce ne sono di molto più pesanti, però. No, siamo riusciti comunque a mantenere molto molto clean. Ma, ma veramente, veramente secondo me è un bel lavoro. E non perché l'ho scelto io i pezzi o così. Perché ti sei affidato in paura. Assolutamente. <ride> no, ma abbiamo avuto anche qualche problema. Per esempio, un problema eh, è stato lo spoiler. Perché lui voleva lo spoiler sul tetto, quindi e che andava a ad appoggiarsi diciamo sull'unotto posteriore il problema è che questi spoiler innanzitutto mh, non fittano proprio precisamente il l'unotto delle RX 7 è, è molto tondo è, tondo e è veramente difficile rischiavamo da moltissimo di rompere l'unotto il, il che avrebbe sì. complicato ulteriormente la lavorazione sì. perché trovare il l'unotto posteriore di una rixette ma soprattutto farselo spedire diventa un problema perché trovarlo si può anche trovare ma il problema è che non te lo spediscono perché il rischio che si rompa è altissimo quindi abbiamo comprato questo spoiler da tetto diciamo lo abbiamo montato ma poi fu rimosso perché non, non, ci, convinceva. non ci convinceva altro problema risolto egregiamente sono stati i cerchi lega perché ovviamente lui non poteva prendere un volgarissimo T37 come tutti quanti cristiani della terra ma ha scelto un cerchio in lega Blitz, che praticamente è uscito di produzione tipo dieci anni fa, e quindi abbiamo dovuto cercare questo. questi cerchi in lega direttamente in Giappone. e Pensate che li abbiamo trovati da un tizio giapponese che li montava su un Mercedes. Se sbaglio, sì. su un Mercedes, quindi anche la foratura ci siamo fatti sotto perché il Mercedes è 5 per 112 mentre la macchina la mazda rx7 ha un attacco al mozzo 5 la maggior parte delle volte questi questo scarto di pochi millimetri può essere colmato con l'utilizzo di bulloni autoflottanti. però finché non c'è il cerchio in mano non lo sai e non arrivava e... mai No, il problema è che il cerchio <ride> non 400 euro usato quindi Capisci che compri quei cerchi e magari neanche li puoi pagano degli ET particolari, uno, eh, un canale particolare, cioè o montano o montano c'è cioè veramente E poi l'ansia. Quanto è? Due settimane che ci mandiamo foto che questi cerchi. No, tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma non so, sicuramente non siamo stati noi, ma sono uscite tantissime repliche nell'ultimo anno di questi cerchi, sono tornati di nuovo sul mercato, io li vedo comunque sulle GT86, mm, sì, su altre Mazda RX, cioè era un cerchio che era sparito dal mercato ed è tornato di moda e sono uscite due o tre case americane o cinesi insomma 365 si chiamano una gara, eh, 365 Power sì. che eh, fanno la replica però noi abbiamo l'originale blitz, introvabile, scomponibile in tre pezzi è un bel cerchio che facevano in due versioni che era silver o, o cromato yeah. però cromato non non, non, no, Non mi sono mai piaciuti troppo. Bling, bling. Sì, no. Silver è molto bello. Prende delle belle sfumature pure con i riflessi è molto. No, no, bello. Ti accende proprio la macchina. Il cerchio nero è bello, eh, però. Personalmente di notte non vedi niente, N non vedi il dettaglio. Magari no. c'è un cerchio da 4.000 euro e non lo vedi, non, non, non lo percepisci. Ma cioè, il T37, che gli vuoi dire? Niente, però. Volevo un cerchio, ecco, il blitz e faccio fatica anche a vederlo adesso con altri cerchi Con altri cerchi? Sì, adesso Diciamo, sì, ma se dovessi mettere l'invernale ricompressi i blitz. blitz sì, <ride> assolutamente Devo qualche colore strano Un po' pazzarello, un po' pazzarello Cosa è successo? Vogliamo lanciare anche un po' un messaggio in questo video Di fare molta attenzione Purtroppo eh, il nostro caro amico Andrea è incappato in una truffa, in una truffa riguardo l'immatricolazione del mezzo. Più precisamente, quando siamo andati ad acquistare questa macchina dal mio contatto Mauro, ovviamente io mi sono subito posto anche per seguire l'immatricolazione italiana della vettura, che non aveva documenti italiani, ma aveva documenti americani. Ehm, era un periodo però un po' particolare perché io ero veramente pieno di lavoro. E allo stesso tempo però Mauro, in tutta onestà certo, assolutamente. e assolutamente senza saperlo, gli ha proposto un contatto con il quale lui aveva già fatto una precedente immatricolazione e quando tu mi sei venuto a dire le tempistiche che ti avevano promesso e i soldi che avresti speso, anch'io mi sono sentito di dirti guarda, da me verrebbe poco di più, ma comunque sto davvero molto impicciato col lavoro, falla fare a loro perché sicuramente andrà bene non è andata così <ride> si sì, ah, è chiarito che è il nostro amico Mauro sono stati truffati da questa persona la quale gli ha chiesto più di 3.000 euro e non ha mai fatto nulla fortunatamente si è riuscito eh, è stata dura è stata dura perché questa persona in realtà non, non lavorava più per, per la società di per la quale no, certo, quindi eh, non riuscivo a rintracciarlo sparito? E ogni tanto mi chiamava, ogni tanto si faceva rivedere sognando voi che poi ehm, a breve me l'avrebbe dato tutto, invece niente, sono passati due anni, sono stato due anni con una macchina ferma e, e con tanti soldi buttati, quindi eh, quando e se vorrei, se volete eh, immatricolare un'auto dall'estero, perché ci sono delle occasioni, cioè in America ancora qualcosa si può trovare a un prezzo accessibile, dovete affidarvi a persone che sanno quello che fanno. Di cui vi fidate, perché se no veramente entrate in un tunnel da cui è difficile uscire. Io ne sono uscito, ma ho cacciato altri soldi. Ci hai rimesso ah, quei 3-4 mila messo. euro e hai rifatto tutta la pratica da zero. Esatto, esatto. Fortunatamente siamo. Per non parlare di quanto mi logorava il fatto che avevo certo. una macchina. Eh sì. Non avevo anche il mio libretto, non avevo niente, non sapevo come uscirne e... Ma Mauro sta nella stessa situazione e ti dico che la settimana scorsa un ragazzo con una Lexus s 300 quindi quella con il 2GZ sì. stessa cosa eh, ha dato più di 3-4 mila euro a un importatore che deve fargli le targhe e questo è sparito nel nulla Capisco che è anche difficile trovare chi fa questi lavori Infatti. perché non sono tanti No Quindi uno magari si fida ecco però State attenti, magari date degli anticipi, non saldate, Bisogna andate a step. Fate vedere che siccome ci sono diversi step durante questa procedura di immatricolazione saldate parte dopo parte. Sì, Dovete stare attenti a chi ha delle recezioni. Un'auto americana perché non può essere immatricolata direttamente in Italia. Sì, perché che cosa succede in breve? Un'auto che viene da fuori dell'Unione Europea per essere immatricolata sul territorio italiano deve essere necessariamente una Euro 6. Quindi ne conviene che le auto che piacciono a noi, se so Euro 1 <ride> è il grasso che cola, <ride> se, significa che bisogna mandarla in un'altra nazione della comunità europea, una nazione un po' più permissiva, per esempio Bulgaria, Romania, Lettonia, Estonia, neanche più tanto la Germania, ha eh? un po' smesso, ha un po' chiuso le porte a questa cosa. Farla immatricolare lì con i documenti a quel punto europei e a quel punto potrete immatricolarla in Italia perché è già diventata europea vale per l'America, vale per il Giappone vale per gli eh, Emirati arabi vale per tutto ciò che è extra Europa, quindi ci sono degli step, il mio consiglio è sempre quello di affidarsi a chi ha delle recensioni positive, quindi informatevi non buttatevi a caso ma se potete cercate anche di pagare by, step by step in modo da non dare 3-4 mila euro a queste persone che poi purtroppo sì. non è neanche la prima volta spariscono, peggio ancora Ah, allora, poi chiudo parentesi, so di persone che hanno addirittura documentazioni false, Assolutamente. quindi in, totalmente inconsapevoli di avere un libretto italiano falso, sono andati in giro, sono riusciti ad assicurare addirittura la macchina e poi purtroppo sono stati richiamati in un controllo e tutti questi libretti sono stati eh, stracciati con conseguente realità del, del possesso dell'acqua. un macello, un macello. All'attenzione! di per c'è una sedolina. È perfetta, tipo Fantozzi quando ti ricordi il film. <ride> e ragazzi, di nozioni eh, ve ne abbiamo date a sufficienza, mi auguro con spadazzo sempre una certezza. E basta, il video per noi penso sia sufficiente. Forza, sì. sì. che prima che prenda il quadricipite <ride> vi vogliamo ricordare di iscrivervi a questo canale. Attivare la campanella. Lasciare un like e se ve la commentate visto che c'è stata da 3 avete fatto 3 fate pure quattro, no? 30-31, vogliamo scatar a